C'è la polizia raga, c'è la polizia, zitti eh. Ok, oh, mi sta fermando raga Buongiorno ragazzi siamo a San Marino, paesaggio epico Siamo qui a filmare un urban down per Red Bull Ieri abbiamo fatto un po' scouting, abbiamo visto un po' di scalinate Lo zili non c'era Quindi adesso dobbiamo farlo prendere male Digli che dobbiamo scendere da dei punti che non hanno senso Grazie. Abbiamo lo stesso look hai notato questa cosa? Eh, bravo, allora, tu Usi il mio logo. Quello là è la vittima. Buongiorno, Atleti prestanti. Sì. Guarda che oggi Divert dobbiamo performare con due o tre punti un po'. Cioè, ci si fanno. Il primo qui eh, è un po'. Vedrai che ci divertiamo. Okay. Ah, di qua ce la facciamo easy. Ce, la facciamo, la, easy. ce la, facciamo easy. la facciamo easy. Tanto la neve ci rallenta, secondo me. Sì, sì. E secondo me è abbastanza easy. Tu eh. ridi <ride> ma adesso vedrai su. No. Uh. Stanza, per... Così era divertente uh. Uh. Cazzo di figo questo eh Ce l'abbiamo fatta, shooting finito Adesso abbiamo tre ore e mezza di macchina Per tornare a casa, ma sono molto gasato Perché domani ritiriamo il furgoncino nuovo Direzione stazione Direttamente sulla limousine della Beatrice Era almeno dai tempi dell'università che non prendevo un treno ragazzi e Non ci terrò mai a rifarlo oh! Adesso non andavo più da tanto Dicevo ma chissà vabbè è bella la stazione nostra... cioè, Mamma mia solo entrare ti lo schifo uh, Forse ce l'abbiamo fatta eh ragazzi Allora il detto di oggi è meglio 50 anni in coda in macchina un un giorno in treno ragazzi che lusso va qui okay. che roba yeah. Ragazzi, finalmente l'abbiamo ritirato, Ford Transit Custom, esattamente quello di Ivo. In realtà è lo stesso modello, ma chiaramente il modello furgonato. Ho deciso di prenderlo, raga, perché mi ero completamente rotto le palle di caricare bici e moto sulla Hyundai. Non so se avete già visto il video che ho fatto sulla Hyundai, è già un po' saccagnata. Ho dovuto prenderlo usato perché, raga, il nuovo non esisteva. Ho pagato una madonna. 50.000 km, è immatricolato a fine 2020, ho pagato 33.000 euro. Come se fosse nuovo praticamente. Però raga questo è il prezzo di mercato di adesso dei furgoni. Quindi se lo volevo adesso questo c'era. La cosa particolare è che io chiaramente lo volevo assolutamente. Cambio automatico. Un città, raga, cambio automatico. Dentro è già l'allestimento carino col touch e tutto. Robe vale. Tre posti. Hey! È tenuto abbastanza bene, mi sembra. Ho visto dai wrap che aveva su prima. Che era boh di qualcuno che faceva surf, robe del genere. Ma difetti per adesso non ne ho visti se non magari segnettini piccoli La chiusura in realtà si vede che è stata tipo già mangiata nel senso la plastica è consumata dal sale da quelle robe lì però eh, ragazzi qui okay, abbiamo un po' di gancini Vado a attaccare la moto tranquilla Ah e chiaramente l'ho preso furgonato perché così lo scarico al 100% con l'SRL ah! Finalmente non mi devo più cambiare all'aperto Raga quando vado a far cross Posso mettermi qua seduto comodo E cambiarmi dentro il furgo Cordicella uh, Ah ricordo dei surfisti oh. ah. Davanti abbiamo un bel uh, Così Che questo può tirarsi su Così c'è un vano Apri anche qua dietro E qui Perché è così Se devi caricare qualcosa di lungo il segreto del bastone magico. Mamma mia, come mi sento Ivo Pasquettini. Stessa motorizzazione di Ivo, 130 cavalli, Insomma mi sento altro rispetto alla Hyundai, è pazzesco, mamma mia, guarda che camionista. Adesso puoi prendere i dossi a al allora come. magari. La primissima cosa che bisogna fare, però, quando si prende un furgone nuovo, è chiaramente attrezzarlo, perché non si può lasciare così spoglio. Quindi. Primo acquisto fatto, subito. Cesta porta tutto. Cinghie elastiche utilissime sempre nel furgone. La pedana, giustamente, per caricare la moto. E non potevano mancare le cinghie per legare la moto. E chiaramente tutto questo l'ho comprato utilizzando l'app di Shops. Potreste averne già sentito parlarne, i miei video. E non dovete skippare qua, perché, raga, l'applicazione di Letty Shops è gratuita e vi fa risparmiare. E ti fa risparmiare sui tuoi acquisti online perché Letty Shops è un proprio servizio di cashback. Cash? Beh, lo dice la parola stessa Soldi Indietro Io infatti ho comprato tutto questo su Aliexpress E mi sono tornato indietro dei soldi Ah giusto, tra l'altro Stavo quasi per dimenticare la cosa più importante La scopa Poi se siete furbi come me Gli mettete le calamite ingegneria aerospaziale. Eh, si, vede, si, vede che, si vede che sei un amico di Michela Montenero. Ma scusa Toto, ma tu mi hai detto di utilizzare Leti Shops perché hai comprato su AliExpress. Ragazzi, su Leti Shops ci sono più di 3000 negozi e sono gli shop dove tutti noi acquistiamo quotidianamente. Per avere indietro questo cashback, voi basta che aprite Leti Shops, andate sulla barra di ricerca e cercate il negozio dove volete acquistare. Tipo io l'ho fatto su AliExpress. Selezionate il negozio e aspettate che il sito vi reindirizzi in quel negozio. Boom! E da lì fate il vostro acquisto regolarissimo. Con la a differenza che, se voi aveste acquistato sul negozio direttamente, aveste speso quei soldi e non vi sarebbe tornato indietro niente. Se passate prima dalle T-Shops, vi danno indietro dei soldi. E ragazzi, è gratuito: dovete solo scaricare l'app o l'estensione per browser. E chiaramente ragazzi potete ritirare i soldi accumulati sulle t-shops con un bonifico bancario o su Paypal Poi provatelo, c'è il link in descrizione. Fatemi sapere se non vi fa risparmiare. Ora però ragazzi dobbiamo muoverci perché devo far vedere il furgoncino nuovo ai ragazzi del parco. Vediamo se ci sono i ragazzi. bozzare il furgone nuovo appena preso vabbè è, è un furgone del cavolo bianco come certo, vedete certo. però ci sta tanta gente dentro il eh, biglietto per il ce l'avete il biglietto? andiamo <ride> <ride> <ride> <ride> vedi oh, oh, oh, oh. un secondo sorry bro per capire non che fa. nel video si continua a fare tutti se non si capisce una siete tutti dentro Idea! non dico di imitare questa cosa a casa ragazzi lo facciamo per intrattenimento e ciao il <ride> Oh no! Oh. Sì. del dosso io lo rallento! Oh mio, Dio. <risa> oh mio Dio! break check! E io sento dei rumori che non avrei detto! <ride> Non imitatelo a casa, ve lo ripeto. Oh no, raga, raga, raga, raga, raga, raga. C'è la polizia, raga, c'è la polizia, zitti. No cazzo, mi sta fermando, raga. Occhio. Okay. Buongiorno, documenti, eh, presente, libretto. Sì, Aspetta, stiamo andando qua e stavo portando le foglie perché abbiamo qua un bike park e avevamo un po' di foglie da buttare via ok va bene allora eh, controllo un attimo raga zitti sta controllando credo i documenti lì alla macchina loro allora tutto a posto è solo una segnalazione di un furgone bianco quindi ah. dobbiamo fare solo un controllo ma qua è in... oh. Quindi adesso facciamo un veloce controllo. Spina e soprattutto... Ah, ok, yeah. quindi spengo. Tolga pure le chiavi dal cuore. Okay. Oh no, scendo, scendo, le mani sul cofano. No, come sul cofano. Sì, Ma sì, veramente. Sì. Giuro, giuro. Sì, quadra... Qua abbiamo solo foglie qua dentro. Eh sì sì abbiamo foglie. No, no io ho la porta qui una cosa se c'è qualcosa da dichiarare meglio no, se non me lo faccio adesso no, no, perché sennò no, poi sono completo no, no no in no, realtà no, vabbè stavamo facendo un video però che <ride> ah, <bravo, ride> no, no, no, ha detto che no, sono cabiniera li no, ficcavamo attaccare carabiniero gli sei What the fuck bro? Eh, poi ho guardato dai GPS Mi chiedi un, un po' cagati eh Mi siamo organizzare questo scherzo Anni per organizzarlo Va bene, grazie mille Gentilissimi <ride> Belle le stronzate Ma vediamo se veramente è utile il furgone a caricare i mezzi Senza far fatica Ora. Questa rampetta qui raga mi sembra un pochino Mobile Ah se mi vedete col sul casco È perché non avevo cosa da metterla a GoPro in testa per incollargli sotto qualcosa di gomma qualcosa là <musica> vediamo se è abbastanza dritta perfetta tiriamo su questo e tac e vedete il cavalletto Zero rampa, non è così grande, per sua. Allora, ore? Madonna se sono in ritardo, raga. Buongiorno. I boomer si svegliano presto la mattina e, si e presto. già presto Altrimenti sei in ritardo, avrei girato eh, una okay. manch con te. Ah. Lo sapevo che sei un bastardo. Ah. Un bastardo. <ride> Gli amici veri sono così, sono dei bastardi. No. No? lui è uno di quelli scettici sulle moto elettriche. Sì. Devo farlo Perché ricordo. sono un boomer, no? Molto? No, no, no, vai, vai. Vai di avanti, indietro. Della, la, la faccia del marcone dopo che la usa is good, eh? Eh. adesso la parcheggio prima andiamo con le moto esatto, vere esatto, esatto. però, però la prima impressione molto home buona home. <ride> Il nostro amico fontanone friend. Ha! Ah, tornato in moto finalmente col 2 e mezzo e porca oggi ragazzi si diverte veramente un botto però questo non è un video di cross è il video del furgone Raga, per i video di cross li porterò più avanti con questa motina scrivetemi nei commenti magari che colore di wrappino dovrei fare per il furgone qualche idea un po' carina mi raccomando tartassiamo di messaggi ragazzi di wrapplab. così magari ci fanno il wrapp al furgone test però l'ha voluto fare il ragazzo dice dice poi mi ha detto ma tanto ma non è che me la fai provare un po' demolita eh, è un enduro Vabbè, però è giusto anche usarla da enduro oh! Paura è una sorta di moto in miniatura eh. comporta come una moto ma molto molto piccola e facile l'inferenza è fantastica Il <ride> caso in realtà non è affatto male cioè abbastanza gestibile non è quell'on off da electric ah, vi dico lui era uno di quelli scettici ho detto no oggi ho eh. il furgone gliela porto e gliela faccio provare anche in piano nel suo ambiente non perfetto che dovevo fargli rimangiare quello che aveva detto tanta roba tanta roba. allora è stato un piacere in questo video l'ho vista due volte raga riprendiamo anche a girare in cross finalmente col due e mezzo. che è ritornata la vera moto da cross finalmente zero sbatti col furgone mica troppo perché come ci ho messo raga due euro bestemmiato Eh però vabbè ci vediamo al prossimo video bella